Oggi, dopo palestra, è sabato, dico anche che giorno è voglio farmi qualcosa di buono giusto, appetitoso e che mi dia proprio la botta di vita alla grande allora, facciamo tagliatelle o fettuccine con guanciale e asparagi che bontà! allora, tagliatelle d'amico mio Leonardo Carassai poi, guanciale, cipollotto, parmigiano asparagi, pepe e un goccio di vino Iniziamo subito Allora, la prima cosa Che roba ah, Apriamo un po', vediamo un po' com'è Tiè, guarda che colore Tiè Qualità strepitosa, guardate che bello, stagionato il giusto Perfetto Guardate qua, è importante Io tolgo tutta questa parte più gialla che non è buona Guardate così, vedete? perché si sente eh, noi, lo, noi diciamo, lo definiamo ranci qua quella parte ingiallita va tolta come sui salumi, sul prosciutto quando vedete questa parte più gialla la togliete perché altera il gusto strepitoso di questo guanciale taglio a, di, a dadini la assaggiamo? Mm, mm. Mario, lo assaggiate? mmm, bontà metto il guanciale qui nella nostra bella wok, così andiamo a sette e piano piano lo facciamo sudare sì, Mario, lo facciamo sudare piano piano, piano piano mentre distrufa il guanciale pensiamo agli asparagi guardate che sono belli da che si vede se sono belli o meno? devono scrocchiare, devono scrocchiare <ride> ecco, come si ah. allora, è imparati allora, c'è un punto che è più duro, no? è questo qui vedete, e si leva questa parte la potete utilizzare per fare un brodo per esempio di sotto sì, lo vuoi? Tieni, tira, vai! Oh! <ride> Io vado ho qualcosa cosa a giocare, così sta buono poi, le rondelle le utilizziamo all'inizio eccole qua, guardate che bello Mario! Ti stai a parlare? Te posso, sì, no? Eh, papà, ancora non lo dici però vai! Papà, vado, vado così e tengo le punte degli asparagi proprio per cuocerlo all'ultimo: eccole qua, così una cosa importante, mi raccomando, perdeteci un po' di tempo piano piano. Lo facciamo sciogliere questo grassetto, il fuoco medio, così piano piano. Oh, noi amiamo! Quando uno ama, cucina bene, mi raccomando. Guardate qui, piano piano. Ah, che spettacolo! Coccoliamolo. Questo è il nostro amore. L'amore, come si fa? Si tratta bene, no? I nostri amori, vai, così ci siamo quasi Prendo il guanciale, lo separo dal grasso poi, un goccio di vino, sfumiamo tutto Facciamo ben evaporare la parte alcolica, mi raccomando e intanto qua, mi dedico a questo cipollotto meraviglioso sto gioiellino voglio soltanto il verde taglio così sottile, sottile, sottile ecco qua, sfumato il vino, metto qui rimettiamo sul fuoco, senza lavare niente, asciugo olio, quello buono, Giorgio! Franci, <ride> questo, metto il cipollotto, zacche zacche poco, vedi po pochissimo olio, eh. le rondelle degli asparagi bella, abbondante Ricca! Prima e secondo, tutto c'è qua dentro Poi, un goccetto d'acqua, così, vai Adesso facciamo cuocere Butto la pasta Siamo in tre Mario, mangiamo uno normale, uno grosso Poi si avanza questa, la sera sai com'è? Ripassata <ride> Adesso aggiungo pochissimo di questo grassetto buono, sgrassato, con un po' di, di vino poi, la pasta, bella al dente, questa è pasta all'uovo, eh! Bella bagnata, si deve insaporire bene Adesso ecco qui, guardate qua che roba, che colore, questo giallo delle uova e il verde degli asparagi Meraviglioso! Mi raccomando, non aggiungete grasso, l'acqua l'acqua deve essere quella cosa che insieme all'amido della pasta fa la cremetta Poi, venite qua Metto le punte degli asparagi Tanto ancora non un pochetto nei nostri tic-tac di manciale Oh! <ride> Poi, mi è da ridere a me Noi dobbiamo ridere, perché noi ci divertiamo in cucina Pepe nero Mamma mia Assaggiamo un po' di sale, poco poco eh Così, adesso spengo tutto parmigiano Oh, abbondante Lo farà? Non lo farà? Il nostro meraviglioso suono? è morbida è, è coccolosa vai eh però manca un pochetto un po' d'umidità manca vado Ah, oh, senti è lei mamma mia, ragazzi va, no, guarda qua che spettacolo tiè, va, guarda che roba mamma mia, vado all'assaggio Eh, guarda qua, la fettuccina bella così morbida per un pezzo di guanciale scrocchia la sparo con la punta dell'asparago con croccante il guanciale con la sapidità il parmigiano che eh? abbraccia tutti e vi dice buon sabato a tutti quanti un bacio e un abbraccio a tutti ragazzi che bontà ho. mamma mia guarda che è guarda che roba qua vi è piaciuto questo video?